Hola sono Electrofire, benvenuti in questo nuovo video Allora innanzitutto questo, In questo video non voglio assolutamente offendere nessuno Chiunque abbia o indossa queste cose um, Non ho nulla contro di loro o A me non piacciono, sono i miei gusti um, Per favore non fate critiche a nulla Allora in questo video vi farò vedere tutto L'anti shopping, l'anti haul Tutto quello che non mi vedrete mai addosso perché è, oddio qui ci sono i cavi incassati, comunque tutto quello che a me non piace non comprerei mai in tutta la mia vita perché sono proprio alcuni oggetti non scelti, 3, 6, 9, 12, sono 13 ma in, potrebbero essere di più ma questi sono quelli che più proprio ogni volta che li vedo perché sono talmente, che all'incirca ce l'hanno un po' tutti ogni volta che li vedo su Instagram mi viene proprio il blocco perché dico come fa? Una persona a comprare questo quest oggetto Allora, da cosa partiamo? Io partire un po' d'abbigamento Partiamo da questa... Um, innanzitutto non ho nulla contro tutte queste marche Che sto per dire perché alcune di queste marche o alcuni oggetti Quindi mi sto solo riferendo a questi oggetti Quindi la prima maglietta comunque abbigliamento Che è proprio non riesco nemmeno a vederla è una maglietta di Dolce Gabbana ed è questa? Cioè Ok, analizziamola. Abbiamo qui questa bellissima maglietta bianca con tantissime scritte. Ok, sì, ci sta Palermo, sono molto fiero che ci stia Palermo, però ci sono tantissime. C'è anche Roma, comunque non si capisce che cos'è. È, è tutto un agglomerato, come fai ad abbinarla? Cioè vi giuro a me non piace assolutamente Dolce Gabbana, alcune cose bellissime Ma una cosa brutta un, Proprio un... Um, ogni brand la deve avere E questo secondo me è una cosa bruttissima Cioè voi... Ah, cioè, non so da quanto costa Ma voi real, realmente comprereste questa maglietta? Vabbè, poi Un altro oggetto, li prendo così a caso eh, quale prendo, ok partiamo da questo questo è Versace, a me piace tantissimo Versace è proprio tutte, moltissime cose che hanno ancora non sono riuscito a acquistare nulla ma provvederò comunque queste sono delle scarpe che vi giuro, io non l'ho mai vista in presenza ma penso che siano bruttissime cioè, non brutte, non bruttissime, ma brutte. Allora, le scarpe in questione sono queste, sono della Versace e sono quelle squalo. Lasciate, lasciate stare i colori, ma io mi parlo proprio del modello. Ma che modello è? Cioè, vi giuro, io non le riesco proprio a concepire, non capisco che scarpe sono. Boh. Non ho parole, realmente, perché non so cosa dire di queste scarpe. Perché non mi piacciono, non so come si potrebbe camminare bene su un paio di scarpe in questo modo. Hanno uno, due, tre, quattro, un sacco di materiali, non sono uniformi e non mi piacciono assolutamente. Uh, poi andiamo a Louis Vuitton. Louis uh, allora... Questo l'avrete visto tutti perché io lo vedo in alcune pagine che seguo, e eh, in realtà ci sono due modelli. Un modello è accettabile, l'altro modello è qualcosa di scioccante. Cioè, allora, sto parlando di questo. Questo è un uh, Non so in realtà come si chiama. Come si chiama? Uh, smanicato. Non so se si chiami così. E sono questi che lui ton ha fatto. Um, gonfiabili sono veramente cioè, a me ricorda un giubbotto salvagente quello per, che ti metti quando vai in canoa o una cosa del genere poi c'è la versione giubbotto che la versione giubbotto è già più salvabile cioè è un po' più bella rispetto a al salvagente perché assolutamente non mi piace ma poi che funzionalità non è più un avviamento, ma diventa un, un accessorio, come se tu indossi un anello, se indossi una collana. Non, non è più un avviamento, Per comunque che funzionalità ti dà questo coso gonfiabile? Vabbè, poi, ehm, restiamo. passiamo gioielli allora, un gioiello che a me non piace, però questo brand io si può dire che di amarlo no, perché comunque ho tantissime cose. Ma sto parlando di Daniel Wellington e della nuova collana che è uscita, che è questa con questi due cerchi. Ok, allora è carina, ma non mi piace perché. E copiata, si vede da quelle cartiere e poi non mi piace proprio, io l'ho vista eh, nelle storie di alcuni influencer. E non mi piace assolutamente perché cerchi sono piccolissimi, non si capiscono, ve la faccio rivedere poi per il prezzo che ha secondo me non ci vale perché mi sembra che costa sulle 80 euro. Comunque, assolutamente no, tenetevi i soldi da parte e vi andate a comprare un altro gio da un'altra parte, ma assolutamente non ci siamo passiamo a Dior un'altra maglietta che non l'ho vista in realtà tanto questa perché non so chi sia si riuscito a comprarla la maglietta in questione è questa Dior tutta in ciniglia ed è um, nera, sì, possiamo chiamarla nera ma non mi piace proprio, allora, guardate anche la forma lo vedete che anche al modello non sta bene che qua è larga qui questo colletto così tra l'altro io li odio a volte i col colletti quindi questa cernia cioè tipo una polo, poi è lunga vabbè tutta svolazzante no non mi piace assolutamente e se è così in foto non voglio nemmeno immaginarla di presenza passiamo a sempre scarpe e questo è il momento di Hermes, tutti sappiamo dell'eleganza di Hermes e della loro vendita privata, ma vogliamo parlare di questi sandali uomo? Cioè, non so se rendono, ma guardateli, ma siamo mm, nel 20 avanti Cristo, siamo ai tempi di Gesù, non lo so, che cosa sono queste scarpe? Come indossare un paio di scarpe, ma poi come indossarli? Sopra che cosa? Ma nemmeno per andare al mare. Ma nemmeno per andare a fare una passeggiata al mare, in piscina. Anche per stare in casa. Ma quando mai ti... una persona si metterebbe questo paio di scarpe? No, vabbè, io... No, no, no. Nope. Vabbè, mm, passiamo all'avviamento io vi giuro questa maglietta e questa felpa non l'ho capita in realtà quando io l'ho vista nel, in una pagina che seguo su Instagram a me sembrava tipo che qualcuno l'avesse fatta poi invece ho scoperto che veramente questa felpa è Balenciaga cioè è vera la, la proprio messa in commercio Balenciaga e la felpa in questione è questa allora il colore ci sta, mi piace tantissimo, anche una felpa simile a questo colore. Ma guardate come è scritto Balenciaga, chioccele, eh, nove, eh, l'ha c'è scritto così, ma che cos'è? Non mi piace assolutamente, ma a, al limite ci scrive Balenciaga scritto bene, ma una persona che vede questa felpa così, eh, dice, ma dove l'ha presa questa felpa? O comunque, mh, è una persona che comunque non riesce nemmeno a leggerla, dice che c'è scritto... Perché qui se non leggiamo la A, la C e la A e il 9 è scritto male Si legge Blenie, Blenia Che marca è Blenia? Io non la conosco Lasciamo stare Poi passiamo a Tiffany Che comunque Tiffany ha dei gioielli bellissimi, lo ammetto Io ne avevo due però li ho venduti mh, Perché comunque mh, sono belli però poi mi hanno stufato vabbè. Eh, il bracciale in questione è questo allora, alcuni mi conoscono, io ne avevo uno simile. Il problema è che questo bracciale che si allarga, si mette, si allarga, si mette, si allarga, si mettere, per appunto indossarlo, il bracciale un po' si rovina. E già questo è un primo, è un primo uh, campanello che non si deve assolutamente comprare questo bracciale. Poi... Un, una persona che conosco, che seguo su Instagram, che aveva questo bracciale originale, parliamo sempre di originale, ehm, ha fatto vedere che non so come è successo, ha chiuso l'armadio, ha eh, chiuso una... come si chiama? Una oddio la sto guardando per ora ma non mi viene il nome una cassa panca ecco la cassa panca il bracciale ha sbattuto contro la cassa panca e il bracciale si è deformato allora rettifico perché sono andata a vedere le chat e tra l'altro no non ho trovato la foto ma ehm, ho letto perché era passato già un bel po' di tempo ho letto che in pratica gli si era incastrato il maglione nel um, il gancio del maglione, e quindi gli, gli si è proprio ammaccato e lui tempo fa mi ha scritto 200 di, 2100 euro qualità come la spazzatura quindi anche no. Perché, comunque, già si sa che un bracciale che tu allarchi per metterlo um, non può essere chissà quanto resistente. Poi restiamo sempre in gioielli per ora. Ok, questo è 50-50 um, perché. Allora, innanzitutto sto parlando di Cartier Io, sapete, il mio amore per Cartier Forse è uno dei miei brand preferiti eh, Però vabbè eh, mi, mi tocco il Cartier qua Vabbè, comunque Questo è il bracciale in questione Oddio Allora, direte Perché ti stai lamentando del bracciale che Innanzitutto eh, Tutti quelli che sono Io mi lamento di tutti questi bracciali che sono fatti con questa cosa Che non so nemmeno che cos'è mm, Penso che sia tipo Nylon o questo filo che comunque mi ricorda non lo so quelli che compravo da bambino o un brecce della fortuna non mi piace assolutamente. Allora ovviamente il gioiello quello tipo qui mi piace perché Trinity io ce l'ho qui oppure c'è ehm, lo fanno anche con, con questo con questo con Love e questo è pure bello però proprio... Questo non so come definirlo Questo filo così non mi piace assolutamente Poi tra l'altro io queste cose Tipo così O plasticume Di plastico silicone al, Non le posso indossare perché mi creano allergia E quindi proprio Per me è assolutamente bocciato eh, Poi cosa resta? Ah passiamo al Gucci Gucci comunque mh, è un brand Che a me si sì, pi Piace ma non tanto Tipo solo alla cintura Gucci e basta Uh, perché altre cose non so, tutti parlano di Gucci, Gucci, Gucci, Gucci, però vabbè comunque a me non piace, eh, non piace tanto, comunque alcune cose che hanno non sono proprio il mio stile, um, ma queste uh, non mi ricordo di averle viste, però forse sì, mi, forse le ho viste di presenza, e sono veramente terribili. So che ce le avranno quasi tutti. No, quasi tutti no, ma comunque si vedono molto. E sono queste scarpe di Gucci sneakers con questi gioielli. Che ci sono varie colorazioni, vari modelli. Ma queste sono bruttissime. Queste scarpe con questi gioielli. Cioè, poi così grandi. Sono veramente da ehm, sciatti, proprio da... Non mi piace assolutamente, è una cosa da cafoni. C'è Calvin, eh, no Calvin Klein, Philip Plain, che lui fa anche queste scarpe gioielli. Ma le fa bellissime, le fa raffinate, e non fa questi mega, ehm, mega gioielli attaccati alla scarpa. Comunque, eh, io avrei anche un po' paura a perdere, ma poi si sporcano per comunque. Ehm, non so poi devi stare super eh, devi fare super attenzione a non strofinare i piedi perché al minimo strofinamento puoi avere paura a perdere un gioiello a rompere un gioiello cioè veramente io queste scarpe se mai le dovessi comprare assolutamente mai le indosserei solo per andare a stare in casa e nemmeno perché assolutamente non mi piacciono anche i lacci in cui sono in questo sono un po' sportive, poi sono un po' comunque eleganti Perché comunque un paio di scarpe così non te le puoi mettere per andare a correre Come ho detto prima, le rovini tutte E quindi, boh, non, a me non piacciono assolutamente E per ora abbiamo, no, non abbiamo finito Resta l'ultimo, che però di queste... di questa lista che ho fatto E questo l'hanno tutti... tutti no, ma l'avete visto eh, ultimamente Travis Scott l'aveva fatto vedere eh, Perché è un brand super famoso di orologi Ma a me, vi giuro, non piace assolutamente Ogni volta che lo vedo Proprio cambio Metto solo like, dipende che gente è E poi proprio scorro No, veramente like non lo metto, scherzo Comunque sto parlando di Richard Mill, spero che si pronunci così, e sono in pratica questi orologi che il quadrante è completamente trasparente, si vedono tutti gli ingranaggi, a me non piace per nulla, ma proprio partiamo dal... Il, la forma del quadrante, non mi piace l'interno che si vedono tutte queste cose. Non mi piace assolutamente, non riesco nemmeno a vedere i numeri, le freccette, eh, lancette, no, freccette. Eh, poi vabbè, lasciamo stare il cinturino, così, mh, però di questo modello, perché visto che ci sono modelli che sono in oro, comunque, diversi materiali, ma così proprio io non lo riesco a tollerare, perché uno in silicone sarà... Ehm, eh, io non ne posso indossare perché fanno allergia e irritazioni ma proprio la particolarità che distingue il brand e c'è anche da dirlo però a me questa particolarità non piace se poi c'è cioè, a chi piace ok però non capisco la gente che si compra questo orologio solo per, per fama perché magari lo vedono eh, ora dico Travis Scott ma lo vedono a 100.000 gente o oh, solo perché costa tanto io non lo comprerei mai, anche se avessi i soldi per comprarlo. Eh, per comunque, sì, ok. Quello tutto pieno di che in pratica tutti i diamanti anche a me piace. Eh, però non mi piace proprio questa particolarità che è tutto così trasparente, che sono tutti gli ingranaggi. Quindi, no, anche. Se avessi i soldi per comprarmi quello che piace a me con tutti i diamanti non lo comprerei solo per, quella, um, per quel dettaglio che lì dentro è tutto trasparente. Um, ho visto gli altri che comunque sono meno trasparenti però sono sempre um, trasparenti. Ora vediamo che si vedono tutti gli inserti di dentro, tutti i meccanismi, non mi piace assolutamente. Voglio trovare ora la foto di Travis Scott. L'ho visto recentemente, lui è famoso. Cioè, ne ha tantissimi di questi. Perché comunque sono molti molto famosi questi orologi, specialmente in America. No, forse aveva messo una storia perché non la trovo per ora. Comunque, no, non ho trovato la foto. Sto sentito che la batteria si sta anche spegnendo. Quindi, nulla. Il video è finito qui. Spero che vi sia piaciuto. Iscrivetevi sia su Instagram sia su. TikTok, vi ricordo che qui in info box ci sono tutti i link per seguirmi sui social, in teoria dovrebbe uscire un video uno il martedì, e uno il venerdì, però non è mai certo, e... seguitemi su Instagram per essere sempre aggiornati, e nulla, ci vediamo al prossimo video, non so quando, ciao ciao!